ma la voglia erano stati numerosi come i sassi della strada vecchia di Trezza ce n'erano persino Donnina e ad Aci Castello tutti buona e brava gente di mare proprio all'opposto di quello che sembrava dal nomignolo come deve essere veramente nel libro della parrocchia si chiamavano Toscano ma questo non voleva dire nulla poiché da che il mondo è mondo all'Ognina a Trezza e ad Aci Castello li avevano sempre conosciuti per malavoglia, di padre in figlio, che avevano sempre avuto delle barche sull'acqua e delle tegole al sole. Adesso attrezza non rimanevano che i malavoglia di padron Tony, quelli dalla casa del Nespolo e della Provvidenza, che era ammarata sul greto, sotto il lavatoio. La famigliola di Padron Toni era disposta come le dita di una mano. Prima veniva lui il dito grosso, che comandava le feste e le quarant'ore. Poi suo figlio Bastiano, Bastianazzo, perché era grande e grosso quanto il San Cristoforo che c'era dipinto sotto l'arco della pescheria della città. E così grande e grosso com'era, filava dritto alla manovra comandata e non si sarebbe soffiato il naso se suo padre non gli avesse detto soffiati il naso tanto che si era tolta in moglie la longa quando gli aveva detto pigliatela. poi veniva la longa una piccina che badava a tessere salare le acciughe e fare figliuoli la buona massai infine i nipoti alla domenica quando entravano in chiesa l'uno dietro l'altro pareva una processione.